Questa immagine potrebbe unicamente parlare da sola, perché tutti sappiamo chi è costui. E sì ragazzi, oggi parliamo di Elon Musk, però forse per i più boomer, ma secondo me pure quelli la conoscono chi è lui. Quel miliardario che ha fatto una marea di roba a un'agenzia spaziale, internet cioè un, tutta sua... C'ha Mamma marea di soldi E oggi ragazzi proveremo a vedere Cosa ci possiamo fare Con tutti questi soldi Con questo gioco che si chiama Spendi ehm, diciamo La fortuna di Ron Musk Cioè adesso dovremo vedere Cioè lui ha Quanti cioè, cose riusciremo a comprare Con tutti i soldi di Ron Musk Mi stima che sono sui 200 miliardi circa Aspetta fammi fare un attimo Allora decenti semplici centri, milioni, um, dopo milioni vengono milioni dopo milioni vengono miliardi no scusa 200 miliardi e poi ragazzi sto registrando con le mie nuove tuffie che ho ritrovato dopo averle perse dentro l'armadio ed è molto meglio cioè raga vi consiglio quando registrate di, di avere allora intanto adesso abbiamo bella pubblicità qua non ci interessa allora Potremmo comprare delle Airpods, secondo me due, oh, scusa, due Airpods farebbero molto bene, eh, Un PS5, dai, sì, ci sta, un Xbox, anzi, due Xbox eh, e poi un telefono, un altro te sì, il telefono, sarebbe buono, un po' di computer, pure un Mac Studio, e poi, vabbè, questo facciamone 5, da me c'è 5 così ne metti tutti i vicini, e eh, abbiamo solo speso il 0,2, 000 19% di tutta la sua fortuna, eh, raga, questo è pazzo nella mente. Secondo um, me ha più soldi che, che cellule nel suo corpo. Un bel PC da gaming, un bel... Questo ho sempre sognato di averlo nelle mie braccia, un bel coso. Poi uh, un bello studio, un cibo però no, perché vabbè, un abbonamento di cibo non mi è piaciuto. Spotify Premium per 80 anni, questo sarebbe veramente buono, cioè quello che è. Quindi, allora per 80 anni, quindi, vabbè, non vada la matematica, Netflix per 80 anni, stream per 80 anni, una produzione di schede grafiche super potenti, um, privati concerti no, perché anzi preferisco andare ai concerti quelli dove stanno tutti ad urlare, perché i concerti non mi sono mai tanto piaciuti. Al massimo se posso organizzare io un telefono. Ehm, una bella televisione. questo facciamo le 5, 6, 20 per tutte le case che ho, che ho provo quando, quando sarò miliardari. 30, vai, 30. E abbiamo solo speso... Ok, siamo quasi per arrivare al 1%. Eh, no, non posso andare in giro con una Fiat 500 se ho tutti i miei soldi. Quindi andiamoci a comprare una Tesla Questa che macchina è così, un quadrato di Minecraft è proprio, uh, una, Facciamo 5 Ferrari 3, 4, 5 Lamborghini e, non abbiamo, e tutta sta roba non abbiamo neanche speso l'1% E eh, raga come si, fa, come si fa Però ragazzi mi raccomando iscrivetevi al mio canale perché Così forse ci riusciamo ad arrivare a ah ad avere tutti i soldi, però ragazzi, ovviamente non sono come i normali quando avevo tutti i soldi, forse il mondo sarà già esploso Uffa ragazzi, sono ancora qui su YouTube a fare video Mamma mia Comunque si sì, vai, pure una bella buca, No, una sola eh, Pure una bella landa Una isola privata Tipo 5 di isole private, bellissimo. Anzi, facciamone 10, una per ogni amico che ho. Non ho solo 10 amici. Eh, no, i diamanti, no. no. un buono il whisky, questo 5 bottiglie di vino. Ma il vino non ci sta. Beh, raga, non hanno messo il vino. Ma, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Che cioè, non hanno messo il vino, ma dai, no, cioè, questa, questa è veramente una, una cosa contro l'umanità. Non hanno messo i vini pregiati, quelli d'Italia. Un bel Picasso, un bel Rolex, no, tanti, tanti. Non mi posso prendere tanti Rolex. Poi ho tutto il braccio pieno di Rolex, no. Una Mona Lisa, no, la voglio lasciare. Anzi, una Mona Lisa me la compro per poi rimetterla in Italia. Sì, ho questa bella passione. Tutto sono 5 minuti che registro. Facciamo uh, 10 elicotteri, anzi 20, per poi regalarli 10, ma per poi regalarli un po' a degli amici che facciano dei elicotteri. Questo che cavolo sarebbe? Non lo so, vabbè, me lo compro. Uh, no, un team della DMA, sai, si giocherà a basket con qualche amico. E raga, abbiamo speso solo il 2% di tutti questi soldi. Quindi il 2% di tutti questi soldi quant'è? non lo sapremo mai adesso beh, allora io matematica lo so che c'è ciò per lunedì cioè quando noi torniamo a scuola anzi volevo dire buona a tutti il um, allora, il 2% di il 2 di tutti i numeri e calcolo il percentuale, no io ho il calcolatore il percentuale non, non quello che me lo deve spiegare calcolatore percentuali ok calcolo percentuali online allora calcolo percentuale di numero il 2 il, ah stanno qua il 2% di tutti questi numeri mi levare le virgole così bello allora fammi scorrere un po' di qua ok Ehm. Oddio, che numero è questo? Che numero è questo? Aspetta, fammi fare così, così è molto più facile. Allora andiamo, traduttore. Ah, raga, non mi chiedete perché sono un incognito. Eh? Allora inserisci il numero. Vai, allora, pronti? Vai, pronti? Pronti? Andiamo, allora, vai. Adesso vediamo un po' cosa dice. 460. Ah, ti devi fastidio. Ah, mi dai fastidio. oh dà fastidio. O, c'è qualcuno. Ah, oh, ti dà fastidio. Siamo pure le cuffie al contrario quindi bene.